Il decreto sul lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il primo maggio prevede diverse misure tra cui il taglio del cuneo fiscale contributivo fino a 7 punti per i redditi più bassi da luglio a dicembre e bonus aziendali compresi rimborsi per le bollette non tassati fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli. Ma ce lo illustra bene, Rosi Delia di informazionefiscale.it, buongiorno. Ciao Vicky, ciao a chi ci ascolta. Oggi parliamo delle novità del decreto lavoro sul cuneo fiscale. In linea con quanto annunciato nelle scorse settimane il decreto lavoro che il Consiglio dei Ministri ha scelto di approvare in una data simbolica come quella del 1 maggio, porta una nuova riduzione del cuneo fiscale o per meglio dire contributivo che cambia ancora una volta eh, la busta paga delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti che già beneficiavano dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio eh, per tutto il 2023, per tutto l'anno. Prima di entrare però nel dettaglio delle novità eh, approvate, delle ultime novità approvate, dobbiamo chiarire di cosa parliamo quando parliamo di cuneo fiscale, che cos'è? Si tratta dell'insieme di imposte e contributi dovute sia dal datore di lavoro che dal lavoratore o dalla lavoratrice sulla retribuzione. Il suo valore è importantissimo perché da un lato determina il costo del lavoro per l'impresa e dall'altro l'importo effettivo che, per dirla in, in parole semplici, entra nelle tasche del dipendente. Questa differenza in Italia è molto ampia perché il cuneo fiscale eh, è molto alto. La pressione arriva al 45,9% eh, secondo gli ultimi dati eh, Ocse, eh, secondo l'ultimo report che offre una panoramica sul cuneo eh, fiscale di diversi paesi. Ed è eh, proprio uno dei valori più alti, quello italiano, eh, tra i vari paesi eh, analizzati. Per questa ragione il tema è sempre al centro del dibattito sulle misure eh, di fisco e lavoro e la necessità di intervenire per alleggerire questo carico eh, sia per eh, i datori di lavoro che per eh, le lavoratrici e i lavoratori è, è, è sempre attuale eh, il governo Meloni seguendo la scia degli interventi introdotti lo scorso anno dall'esecutivo guidato eh, da Draghi con la legge di bilancio 2022 ha effettuato come dicevamo prima un primo taglio del cuneo fiscale per quest'anno prevedendo quindi un esonero contributivo che riguarda la quota dovuta dai lavoratori e dalle lavoratrici eh, dipendenti questo taglio è pari al 2% in caso di retribuzione imponibile non superiore ai 2.692 euro al mese, quindi eh, 35.000 euro annui. Eh, il taglio invece è pari al 3% per chi resta invece sotto la soglia dei 1.923 euro mensili, cioè quindi eh, 25.000 euro con il decreto lavoro approvato il primo maggio si prevede un ulteriore taglio che si aggiunge a quello di cui abbiamo appena eh, parlato di 4 punti percentuali per i periodi di paga dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 eh, con l'esclusione della tredicesima eh, mensilità e questa è la, la notizia che arriva direttamente dal comunicato stampa diffuso dal governo al termine del eh, Consiglio dei Ministri si arriva quindi in questo modo a un taglio del cuneo fiscale pari a 6 e 7 punti percentuali eh, i 6 punti sono destinati eh, a coloro che hanno una retribuzione eh, annua eh, fino ai 35.000 euro, mentre eh, i 7 punti, quindi un taglio maggiore, a coloro che invece non superano la soglia dei 25.000 euro annui. Eh, la premier Giorgia Meloni si è detta molto soddisfatta per questa misura eh, appena approvata è una scelta della quale vado profondamente fiera aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi eh, più bassi eh, di queste cifre ha parlato eh, Giorgia Meloni nel suo video messaggio del primo maggio bisogna però fare una, una precisazione bene chiarire che la somma a cui fa riferimento la premier quindi questi 100 euro circa euro eh, fa riferimento ai due interventi approvati sul cuneo fiscale, quindi sia quello della legge di bilancio che quello del decreto lavoro. Le ultime novità quindi portano un ulteriore aumento medio di circa eh, 50 euro eh, e eh, agiscono eh, soltanto nella seconda parte dell'anno. Quindi un altro aspetto importante da sottolineare è il periodo di eh, applicazione delle novità, che in principio eh, si era parlato, le prime anticipazioni parlavano di un nuovo taglio del cuneo fiscale a partire eh, dal mese eh, di maggio. Eh, ma in realtà questo nuovo intervento, questo taglio che arriva al 6% e al 7% in base alla, alla fascia di retribuzione sarà operativo eh, da luglio. Gli effetti del nuovo taglio del cuneo fiscale quindi saranno eh, visibili eh, a partire dal periodo di paga di luglio e nella maggior parte dei casi con lo stipendio che si riceve ad agosto. Eh, il taglio poi eh, più generoso si applicherà eh, fino alla fine dell'anno e ripeto, eh, riguarderà, toccherà eh, quei lavoratori e quelle lavoratrici che già eh, stavano eh, benefici beneficiando di un primo esonero concetto quello previsto dalla legge di bilancio. Questa novità quindi permette di eh, tirare un breve piccolo sospiro di sollievo per la seconda parte dell'anno. Ma il tema del curion fiscale eh, resta eh, per il 2024. Diciamo, il, il problema non è risolto, resta un nodo da sciogliere, quello del, del curion fiscale italiano e si dovrà quindi intervenire ancora. La Ministra del Lavoro delle Politiche Sociali Calderone ha assicurato già che il governo sta pensando a interventi strutturali, eh, sicuramente non sarà semplice perché ogni intervento sul cuneo fiscale è anche molto molto costoso. Bene, grazie. Grazie a Rosi Delia per approfondimento in informazionefiscale.it, ma questo tema in ogni caso sarà approfondito, sarà trattato nel corso delle trasmissioni Conti in Tasca e Next Economy qui su Giornale Radio.